Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati, basta una piccola donazione, anche solo un caffè, grazie e buona visione. Perché due volte Dio dice di che stabilisce l'alleanza con quelli usciti dall'arca? Perché qualcuno non era nell'arca? Che cosa si nasconde dietro questa doppia frase di Dio che parla da narratore di se stesso e fa parlare e si rivolge anzi direttamente a Noah? Cosa c'è dietro? Dopo la sigla? La risposta, Teologia 1. Ci di nuovo in studio dobbiamo vedere perché per ben due volte dio afferma che lui è lui proprio lui che stabilisce l'alleanza due volte con ogni carne che è uscita dall'arca perché c'erano delle, delle carni che non erano entrate nell'arca per esempio quella dei pesci anche loro con nishmat haim con il nefesh haia sono forse esclusi questi dall'alleanza no di per sé no perché sono comunque apparentati con quelli che sono stati che sono entrati nell'arca il fatto che per ben due volte dica che stabilisce eh, questa alleanza, da quelli che sono usciti dall'arca, significa due cose, almeno così nella to quasi totalità dei commentatori di Am Israel. Il primo motivo è perché è Dio che non stabilisce e non taglia, a volte il verbo è tagliare l'alleanza, lo vedremo con, con Abram, stabilire vuol dire che lo rende stabile per sempre per tutti i popoli della terra, i, i discendenti di sem kam -Yafet. E con tutti gli animali beritolan per sempre e quella che avverrà fino quindi da, diciamo dal capitolo 6 no? 6 7 8 9 10 11 la fine dell'11 e anche con abraham quando comincerà A invece lì sì, a tagliare l'alleanza non è solo fondare ma è anche tagliare ebbene vuol dire che i precetti noachidi che si evincono dal capitolo 6 al capitolo 11 fino alla fine del capitolo 11 sono precetti che varranno per sempre il secondo motivo è perché sono usciti dall'arca in quanto dono di Dio. La vita è stata salvata da Dio dentro l'arca, abbiamo visto che secondo Midrash gli animali danno la loro vita il loro sangue all'uomo per riconoscenza, perché l'uomo con la sua strategia e la sua progettualità ha salvato tutti i generi animali, e quindi questo aspetto del fatto che, gli uomini, che la carne, gli animali usciti, i viventi usciti, tutti in Nefesh Hayyot, usciti dall'arca, grazie alla grazia di Dio e all'ingegno dell'uomo, ebbene, per ben due volte significa che Dio ha progettato, stabilito, fondato questa salvezza che è per sempre. Il secondo motivo è quello del segno, il segno dell'arco, lo vedremo adesso, quando io manderò le nubi, vedrete l'arco, io depongo l'arco, perché l'arco deposto era messo in questa maniera, non così perché così è per carla freccia messo giù vuol dire che c'è la pace e quando vedrò l'arco questo laschier questo ricordo da cui la parola zicarò memoriale che noi poi Abramo in poi lo vedremo fino al nuovo testamento fino a cristo no? per questa alleanza che diciamo che è dato in memoriale per voi e per tutti e secondo matteo in Missione dei peccati e in marco luca e paolo no però questo laschier questo ricordarsi è strano perché dio che sa tutto deve porre un segno che serve a noi questo hot e una volta che si vede questo segno Dio eh, si ricorderà di non mandare più il diluvio delle acque sulla terra. Questo significa che quel intervento di eh, pulizia, abbiamo detto Dio ha sparecchiato il tavolo, perché l'uomo aveva già distrutto ciò che Dio distrugge, quindi Dio non distrugge una specie di, eh, come devo dire, di armonia da mulino bianco, ma è ovviamente un mondo già corrotto, tralignato, distrutto degli uomini stessi. E per due volte diceva Yomare Elohim et noach, vel banav, itto lemor. Quindi, amar, lemor. Stesso verbo, disse il tetagramma con lui, dicendo. Questo rafforzativo. Poi è, eccomi, io stabilisco, fondo, perpetuamente. Beriti etchem, la mia alleanza con voi e anche con la vo il vostro seme, zerechem, dopo di voi dice vet col nefesh khaya. e anche con ogni anima vivente stesso termine che è per l'uomo nefesh khaya. asher itchem che è con voi che è con voi poi dice il volatile l'abema, la Bemah, quindi l'animale domestico e dice col chayat ha i viventi sulla terra che sono con voi usciti dall'arca ecco questo usciti dall'arca è importante perché noi potremmo chiederci perché ci sono stati forse degli animali che non sono usciti dall'arca, sì, sono per esempio i pesci, i pesci non sono entrati nell'arca, e quindi diciamo che eh, si fa riferimento normalmente al Nishmat, a ciò che respira, poi è chiaro che anche il pesce respira in un'altra maniera, anche il pesce al Bazar, anche il pesce alla Ruach, anche il pesce è Nefesh però qui si fa riferimento proprio a quelli che noi possiamo definire tra virgolette, tra virgolette i mammiferi, poi è chiaro che anche i delfini sono mammiferi. Non stiamo entrando, non è un testo di, di zoologia. Però si fa riferimento a ciò che vola sulla Terra e che è sulla Terra, quindi con la Terra, perché è la Terra che è stata colpita dal diluvio. Ecco. Poi di nuovo stabilirò: di nuovo stabilire, stabilire vuol dire qualcosa di perpetuo, di duraturo, che di, potremmo dire eterno, parolaccia, diciamo perpetuo, che è più corretto, la mia alleanza con voi e, e non sarà. Eh, caret, recisa, tagliata, interessante. Tagliata ogni carne, dice col bazar od memi, cioè che nelle acque a Mabul non ci sarà più, dice per Shaket per essere distrutto. È interessante perché dice che non sarà tagliata, non sarà recisa ogni carne. Normalmente questo verbo riguarda L'alleanza sono le alleanze che sono tagliate, non i viventi che sono tagliati, nel senso che io taglio l'alleanza. Quindi c'è il verbo stabilire un'alleanza che è quella noachida, che è per sempre. E poi il verbo tagliare, che lo vedremo, tagliare l'alleanza con Abramo, eccetera, poi anche con Esdra e Nemia, quell'alleanza che viene posta nel cuore, richiamata da Geremia, che per noi invece è il Nuovo Testamento, dice un grosso problema teologico, ma lasciamo stare, non è quello di cui dobbiamo parlare adesso invece per le altre alleanze si parla di tagliare, cioè tagliare le mezzene perché era un rito, noi potremmo dire notarile, dei, dei patriarchi, lo vedremo con Abramo, è interessante questo gioco, Dio stabilisce e poi quando si prosegue nelle alleanze queste vengono tagliate, probabilmente perché le tagliate possono essere ovviamente eh, sormontate da altre, non superate, ma sormontate, mentre quelle che vengono stabilite, stabilite due volte, vuol dire che sono la base di ogni di ogni relazione con Dio, di ogni relazione con Dio. E poi Bayomere Elohim Zotot berit asher hanin ten bene ubenechen uben kol nefesh chayah asher etchen ledot lo alam e sentite le enfasi e dirà il Signore, disse, anzi Dio Zotot eh, eh, questo è Lot, il segno Interessante perché la parola segno è Aleftav, con la vado in mezzo di aggancio, quindi il segno richiama sempre, comunque, Cristo, pace, l'Aleftav, tav l'Alfa e l'Omega, e la mia alleanza che io ho dato a te, per voi, e tra me ogni anima viva che è con voi, per generazioni, e per generazioni. E poi dice proprio l'arco, il mio arco posi, te, nelle nubi e sarà per segno, o come segno, leot berit, di alleanza fra me. E la terra, cioè i terrestri, quindi anche gli animali, lo dice qui, però usa il termine Aerez anziché Nefeshkajan. E sarà che quando, versetto 14, ci sarà un rannuvolare, possiamo dire così, eh, di Anan alla Aerez, della nube sulla terra, e si vedrà questo Keshet, questo Keshet, questo, questo arco no? eh, nelle nubi, beh, Anan, nelle nubi, eh, mi ricorderò, ecco le Aschir. Eh, questo verbo, zacarti mi ricorderò, no? mi ricordai, eh? Ed Beriti, la mia alleanza che fra me e fra voi e tra ogni nefeshkaiato, eh, tra ogni anima vivente, mi col colbazar di ogni carne, perché ripeto, qui il discorso dei pesci, no? l'abbiamo visto prima, sono, sono un attimino out e non ci sarà ancora il Mabun per distruggere la, ogni carne, col basar Versetto 16 sarà il mio arco nelle nubi, e quando lo vedrò appunto mi ricorderò di questa alleanza per sempre tra Dio, no? Per ricordare questa alleanza tra Dio e ogni anima viva e ogni carne che è sulla terra. Versetto 17: Elohim al noach e dirà: il tetagramme il, il, scusate Elohim. Qui non c'è il è proprio Dio, su Noè o a Noè zot. Abrit, questo è il segno e qui lo dice proprio direttamente a Noach non lo dice normalmente a noi al redattore e a ogni Nefeshiaia che stabilì di nuovo che stabilì per la terza volta per stabilì tra me e ogni carne Asher al-Ahaz, che è sopra la terra quindi per tre volte viene ripetuto viene ripetuto questo versetto una volta dice così disse Dio parlando un'altra volta è diciamo, un racconto che il redattore fa e per l'ultima volta dice che lo disse a sopra, Noah, sopra Noè, si riferì quindi a Noè, che fece questa col quale fece questa alleanza personalmente, da qui si parla di alleanza Noachida o Noachica o Noachida o con tutti gli esseri viventi. Vi saluto vi ringrazio, la prossima volta saremo alla, alla cinquantesima puntata, e vedremo la fine del capitolo 9 se vi piace mettete un like fatela girare fatela girare fatela girare se volete aiutarci basta un caffè sotto avete paypal un euro un caffè e ce lo beviamo alla salute e ehm, come devo dire se vi volete iscrivervi per noi siamo, molto, noi siamo molto contenti perché ci date forza più siamo meglio è basta che possiate dire a qualcuno tra di voi tra di voi fratelli amici conoscenti volete un attimino approfondire determinate cose eh, sotto apparirà eh, la mail per la quale potete iscrivere a me e anche a Terre della Bibbia, perché noi abbiamo i corsi sia in abbonamento, sia i corsi con Terre della Bibbia, eh, su profezia apocalittica nel XXI secolo. Vi saluto e vi ringrazio, e se attivate la campanella, l'iscrizione con campanella, sarete sempre aggiornati ai nostri corsi. Abbiamo iniziato anche il canale in, Grazia Fatima, canale, il canale in, in lingua russa e in lingua tedesca. Abbiamo già quelli in inglese, e in spagnolo e in brasiliano. Eh, brasiliano e non portoghese perché ci tiene caro capace no, questa, a questa specifica. Grazie e alla prossima!